Bentrovati amici di Vox Libri, collegamento internazionale, perché questa bellissima donna dal sorriso disarmante, è Patrizia Sette Ducati, addirittura è a Malaga. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Come stai? Molto, molto bene, molto bene. Molto bene. bene. Allora, Patrizia, per... tu sei veramente un faro per tanti, perché ti scopriranno durante questa intervista, perché Patrizia dovrei sapere, è una grandissima stilista, apprezzata in tutto il mondo, se vuoi puoi anche nominare i marchi per i quali hai lavorato, però ad un tratto, trac, la vita, il, ca il quadro cade e cambia vita. Sì, sì, sì, esattamente così, infatti eh, è, è proprio accaduto, accaduto questo. questo. Eh, io ero una stilista affermata, ho lavorato anche a Parigi per Givenchy, per tanti marchi famosi, adesso non sto a citarli tutti, ho girato per il mondo e però sentivo che dentro di me mancava qualcosa, sentivo che non stavo facendo la vita per la quale ero venuta qui, ero, mi ero incarnata e sentivo che non potevo andare avanti così, quindi a un certo punto ho proprio cominciato a sentire che dovevo cambiare la mia strada, dovevo cambiare vita e l'ho fatto anche se tutte le persone attorno a me erano ovviamente discordanti, perché già facevo un lavoro strano con una stilista, dai, già, già fai un lavoro fuori dal comune. E a un certo punto addirittura ho iniziato a lavorare con le persone, con le persone per aiutarle a trovare il loro cammino, a liberarsi dai limiti. Ecco, da qui nasce l'idea di scrivere e di regalare a tutti noi il tuo libro. Sì, sì, sì. sì. Che ha il titolo internazionale, no? <ride> sì, sì, il titolo Divine Connection è un titolo diciamo che è stato proprio ispirato, non l'ho scelto io, è stato proprio ispirato e, ed è un libro che, come possiamo dire, è arrivato, non ho neanche scelto di scriverlo, come in passato non avevo scelto di parlare in pubblico, di tenere corsi, e seminari, ma ho sentito che quella era la strada giusta, e quindi visto che la strada e la missione per la quale sono qui è molto più importante di me e di quello che vorrei come persona singola, eh, perché non possiamo essere guidati solo dalle nostre paure, ma anche dalla nostra ispirazione, da quello che è importante per noi ed è importante portare alle altre persone. Vabbè, Patrizia, tu... Ci sei riuscita, quindi grandissima, veramente complimenti, ma il tuo libro deve servire a quelli che magari sono ancora ancorati alla vecchia vita, magari che vogliono cambiarla, che dentro hanno voglia e la forza di farlo, ma molto spesso questa forza viene oscurata. Quindi come si fa? Il tuo libro a chi deve servire? Ok, è un libro che può servire veramente a tutti, per quanto io in passato ho seguito persone molto, diciamo che avevano già fatto tanti percorsi, questo è un libro che dà la possibilità a tutti di cambiare, perché è molto facile, anche nelle prime conferenze in cui ho portato a conoscenza questo metodo, beh, le persone sono riuscite ad entrare in connessione con il divino e a sciogliere delle paure, in massimo 8 minuti, cioè è cioè una, una cosa incredibile. incredibile, in 8 minuti. In sì, minuti sì, sì, sì, guarda, ragazzi, io ti dico: ho fatto degli ho esperimenti con le persone, persone, persone e sono riusciti a fare tutto questo. Perché questo, questo metodo è, è molto, molto semplice, è immediato ed è ed molto pratico. pratico. Questo, questo, questo ci tengo, tengo a sottolinearlo. sottolinearlo. Perché, perché ovviamente, ovviamente non ha senso meditare, non ha senso, meditare, non senso fare tante cose se poi non abbiamo dei motivi pratici nella nostra vita. Vita. nostra vita, se la nostra vita non, non cambia, tutto quello che stiamo facendo, facendo non sta servendo a niente. Patrizia, il, del metodo ne parliamo dopo lo stacco, ma prima di, di staccare la regia, i contenuti multimediali come entrano nel tuo libro? Ah sì, beh, questo, questo è un librone perché, perché è un libro, libro corso dove all'interno c'è il metodo, metodo per intero, non è che trovate un pezzo del metodo, metodo. c'è il metodo, metodo intero. intero. In più, visto che non mi bastava, ho trovato anche, anche il modo di, di inserire una tutta una serie di cose di approfondimento, approfondimento che, che sono video di approfondimento, approfondimento schede tecniche e, e anche, anche molte, molte delle meditazioni, dei lavori che sono contenuti nel libro. In più c'è l'audiolibro. Nel metodo ne parliamo dopo lo stacco alla regia, non andare via, non sparire. Oh, Torniamo vero, vero, vero, vero, subito Lina la regia Porto Ceresio si tinge di giallo Scrivi romanzi o racconti gialli Thriller, polizieschi o noir Partecipa al concorso letterario internazionale Giallo Ceresio Puoi partecipare con narrativa Edita dal 1 gennaio 2017 Al 31 marzo 2019 Oppure Con racconti gialli ambientati sui laghi da inviare entro il 31 maggio 2019. Scarica il regolamento su www.comune.portoceresio.va.it o seguici sulla pagina Facebook Giallo Ceresio o su Instagram gialloceresio I premi molto interessanti. Partecipa al concorso letterario internazionale Giallo Ceresio. Il regolamento è su www.comune.portoceresio.va.it. Cosa aspetti? ben ritrovati amici di Vox Libri in collegamento Skype con Patrizia Sette Ducati che io mi sta stregando quindi poi mi dirai se cambierò anch'io vita se me ne vado da qui ma guarda già, tu stai facendo già una cosa meravigliosa chi lo sa se c'è ancora altro per te grazie sì, grazie se mille Se quando leggerai il libro te ne accorgerai Ov ovviamente però Patrizia adesso io ti sfido tutti parlano di cambiare vita, tutti parlano di metodi, tutti parlano di libri, corsi, DVD, ci fanno comprare chi più ne ha più ne metta. Ora, Patrizia Sette Ducati, vai a te la camera, inizia a parlare del tuo metodo. Sì, allora, questo, questo metodo, metodo è veramente magico perché, perché eh, prima, prima di, arrivare di arrivare a questo, questo metodo, metodo, che è un metodo che proprio mi è arrivato, eh, eh, ho veramente studiato, studiato di tutto, questo, questo metodo è diverso dagli altri e infatti, infatti io sfido le persone, le persone ad utilizzarlo, ad utilizzarlo. Tante, persone tante persone hanno cambiato vita perché, perché è veramente semplice, persone che non hanno mai fatto niente del genere, genere. Perché? perché? Perché questo metodo in pochi passi, molto, molto semplicemente, semplicemente permette alle persone di cambiare stato. di in uno stato assoluto dove entrano in connessione con la verità, noi viviamo due stati, amore e paura. Mm. E il metodo è molto semplice: quando tu entri in questo stato e connesso alla verità all'assoluto, e lo senti fisicamente, non è una cosa che dici, ah sì, mi sono connesso, cioè proprio lo senti a livello del corpo, lo senti proprio che sei in uno stato diverso. Non, es non esistono più paure in quello stato, non esistono più domande, tutta una serie di dubbi che le persone non hanno. Provo, spariscono immediatamente. Quindi, Quindi le persone, persone quando entrano in questa connessione, cosa succede? Tutto quello, quello che è illusione si può sciogliere, sciogliere. si può sciogliere, noi, noi diciamo, diciamo espandere. Quando tu espandi tutto quello che, che stai provando, le cose le vere come l'amore, come tutte le cose, cose belle che hai, che hai nella tua vita, che risuonano veramente con te, e diventano più forti, mentre quelle che, che sono illusioni svaniscono. Alcune persone addirittura, in pochi minuti, hanno lasciato andare eh, beh, proprio delle, delle paure, paure molto profonde. profonde. Alcune addirittura si sono dimenticate che paura hanno sciolto, e altre persone mi sono trovata a, a tenere un corso qui a Malaga in intensivo con poche persone. E una, una di, queste di queste persone è entrata in attacco di panico mentre eravamo sulla cadovia. E gli ho detto: bene, carissima. C'è scritto nel libro questo. questo. <ride> Adesso, tu, in pochi minuti, metti in atto il metodo, perché, perché io dopo inizio a far uscire la cadena. Ed eravamo in montagna, montagna in alto. Sei cattivissima! Sono cattivissima sì, perché comunque, cattivissima. comunque le persone devono arrivare al due, devono arrivare al risultato. Lei si è messa a lavorare tu, poi ovviamente ho mantenuto la parola, perché bisogna sempre mantenere la parola. E questa persona mi fa: Sai Patrizia, non è passato del tutto, ma sono molto tranquilla. Ho detto Wow, ce l'hai fatta! E questo è solo un esempio, perché ci sono persone che, dopo aver fatto uno dei miei corsi, connesso al metodo, Beh, eh, c'è una persona che anche segnata sul libro e, e che potete anche contattare perché sono so nome e cognome certo. lei ha vissuto tre mesi e mezzo in stato di grazia una persona che ha sofferto tutta la sua vita e da quando ha conosciuto questo metodo lei ovviamente lo pratica perché è un metodo che funziona solo se lo pratichi. Allora, io invito tutti a comprare il tuo libro, a scoprire il tuo metodo possono contattarti sui social, ovunque, basta digitare Patrizia Siete Educati, però prima di lasciarci hai ah, un regalino per noi? per chi? sì sì assolutamente guardate ho pensato a, a un regalo per tutti i telespettatori di Vox Libri che è un regalo veramente speciale ed è un corso vero e proprio in pdf per sciogliere le emozioni tossiche ed è un corso che noi vendiamo a circa 100 euro che sono mi ricordo i rotti però insomma quello è il valore e tutte le persone che sono, eh, telespettatori, che sono eh, telespettatori di Vox Libri lo potranno lo avere gratuitamente, gratuitamente totalmente, totalmente gratuito, ok? Vi lascio, vi, lascio solo, vi, lascio solo vi lascio solo il link, aspetta che mi No, no, lo faccio mettere dal regista in ah, impressione. Lo puoi sì, impressione. Sì, e ma il primo mi... a usarlo sarà proprio lui, guarda un po'. Ma che bello, <ride> che bello. E poi fatemi sapere come è andata. E eh, certo, certo. Intanto ti ringraziamo per il bellissimo gesto. Ah, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere e tanto onore a una trasmissione che comunque per, permette alle persone di crescere eh, a livello culturale. Di e di amare i libri e divulgarli, Patrizia. Sì, sì, sì, sì, grazie mille Io per ti tutto. saluto alla prossima e ti aspetto in studio, ci teniamo davvero. Sì, a prestissimo allora. <ride> ciao. Ciao, ciao, ciao Patrizia. Lina sì. la regia.